Questa settimana ComiCost parte con una campagna per tutelare i diritti costituzionali eh, a cui potrebbero e dovrebbero fare affidamento e invocare gli esercenti, eh, le partite IVA e gli imprenditori, sia per quanto concerne eh, gli obblighi o meglio le, sì, le imposizioni del PCM riguardo alla chiusura dei loro, dei loro locali e sia riguardo riguardo invece alle problematiche fiscali. Siamo a novembre, ci stiamo avvicinando al, al periodo di versamento degli acconti per quanto riguarda le partite IVA e eh, purtroppo le aziende che facevano affidamento sul decreto rilancio, e non abbiamo capito che cosa abbiano rilanciato, Uh, se non uh, la FCA che ha ottenuto un bel finanziamento di 6,7 miliardi di euro per uh, convertire la propria uh, industria automobilistica in industria uh, di mascherine mascherine che fra l'altro sono risultate anche essere a benzina d'altro canto non potevamo aspettarci di meglio e, e quindi uh, parleremo di come ci si può comportare per eh, evitare di pagare le tasse in questo periodo. Il decreto rilancio aveva proposto, aveva promesso agli italiani, in particolare all'azienda, determinati aiuti. Eh, le testimonianze ci dicono invece che questi aiuti sono arrivati ad alcuni, a singhiozzo, e alla maggior parte no. Quindi a questo punto noi ci troviamo nella condizione di eh, cercare gli argomenti supportati da eh, leggi appropriate che permettano agli imprenditori di evitare di pagare le tasse anche perché buona parte di queste partite IVA hanno ormai i conti vuoti quindi non hanno proprio la disponibilità economica di, eh, eh, sufficiente per poter far fronte ai pagamenti delle tasse